Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca che condividi uomo che non basta mai Ma ma Maximi, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è ombre Matalo, matalo camperon camperò dietro la cruda Devi iscriverti al canale Maxi MaximiX su YouTube Se tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare è sempre un pass in più Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor Non hai bisogno di un account con soldi e rango Leggi attentamente la descrizione del video E riguarda di lasciare un like Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi per duplicare eh, più auto insieme allora per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi aiuterà solamente in parte e poi potrà anche uscire dalla sessione la sessione dovrà essere solo a inviti per non avere rotture di coglioni anche perché se lo fate in pubblica all'auto se sale qualcuno nel centro operativo mobile vi scompare dovrete essere ceo e il vostro amico che vi sta aiutando dovrà stare nello stesso ceo con voi in seguito vi andrò a spiegare perché allora ragazzi per fare questo glitch è il solito glitch del l2 però io lo faccio in maniera diversa ragazzi premo in basso la freccia la tengo premuta poi premo il tasto option e appena appena poco poco e l 2 ragazzi e rilascio poi la freccia e il tasto option e tengo premuto un pochino l l2 a questo punto ragazzi quando siete convinti che ci sia la duplicazione dite al vostro amico di entrare nel vostro centro operativo mobile ragazzi è anche perché se lui entrerà nel centro operativo mobile e la duplicazione è avvenuta e non ci saranno problemi allora ragazzi la duplicazione può avvenire in due modi o le auto sono una sull'altra oppure il vostro amico potrà vedere solamente lo sportello aperto però in quel caso la duplicazione sarà avvenuta comunque quindi non dovete preoccuparvi ragazzi e questo metodo lo stavo provando oggi per farlo da soli diciamo in sessione privata in maniera tale che non ci siano rotture di cazzo, anche perché, come ho detto, se lo fate in pubblica eh, e qualcuno, magari, sta così cazzeggiando in pubblica, sale sul suo com a voi l'auto vi scompare, ragazzi. Ecco perché ultimamente non stava funzionando. Quindi a questo punto, che cosa dovete fare? Dovete diventare presidenti, lasciate il CEO, diventate presidenti e richiedete un oppressor, ragazzi, non ve la porterà subito quindi automaticamente eh, dopo che non vi porta l'oppressora andate a richiedere una non una andate a richiedere l'auto che sta dentro al centro operativo mobile ragazzi il passo è abbastanza semplice quindi andate a richiedere l'auto che si trova nel centro operativo mobile e una volta che l'avete richiesta la mettete in garage in garage possibilmente in un garage abbia un posto vuoto io quindi in questo caso la rimetto nel garage da dove l'ho presa inizialmente prima di fare il glitch quindi il primo garage ragazzi andiamo a vedere i passi successivi ragazzi questo video dura un pochino ragazzi però secondo me vale la pena spero che apprezzate lo sforzo e che lasciate un bel like perché credo che sia meritato per questo video un like quindi passiamo al passo successivo ragazzi usciamo dal garage e prendiamo il nostro centro operativo mobile ragazzi questo glitch l'avete visto già in questa metodologia dei glitch l'avevate già visto però ultimamente non stava funzionando fatto in questa maniera come lo sto facendo io con l'aiuto dell'amico che va a controllare funziona abbastanza bene allora potete farlo anche in maniera diversa con, uh, con le faggio però io mi trovo meglio a farlo così ragazzi Portate il centro operativo mobile vicino da Simeon davanti all'autosalone di Simeon E lo lasciate qui ragazzi e poi io adesso mi pio sto, sto, sto tram qui sto, sto bus per ritornare in garage E passiamo al resto del glitch ragazzi quindi una volta che abbiamo lasciato il centro operativo lì dove avete visto voi torniamo in garage in questo caso ragazzi io ho già predistrutto anticipatamente 10 LG che stavano in questo garage dove sto entrando io ovviamente poi balaggio eh, strade voi ragazzi vedete che questo garage è vuoto io qui avevo 10 LG che ho predistrutto ho distrutto prima per poter fare il glitch vado al televisore ragazzi e faccio il bug del televisore quindi andrò a a cercare in pratica diciamo con la freccia con, con l'analogico scusate di guardare il mio compagno in questo caso la mia ragazza che sta in sessione con me e che saluto ciao bella e niente ragazzi insomma a questo punto il vostro compagno che cosa dovrà fare cercare una macchina e dovrà stare pronto per voi per quando uscirete dal garage quindi voi continuate ad osservare un pochino il vostro compagno come vedete io vi sto facendo vedere quello che farà il vostro compagno quindi andrà a rubare un'auto mentre noi siamo qui a guardare il televisore questo ci servirà anche per, per capire, no? per capire quando, quando è pronto il tutto e si metterà comunque eh, bello e pronto nella rampa del garage ad aspettare voi ragazzi qui quindi a questo punto dopo essere stati un pochino nel televisore a guardare il vostro amico uscite dalla, dalla schermata del televisore uscite ovviamente con l'analogico verso destra ragazzi dovete tornare al televisore quindi a questo punto che cosa dovete fare ragazzi spero che lo conosciate tutti sto bug andate in casuale fate gioca attività fate da soli e non appena carica il countdown appena vedete in basso a destra che sta caricando qualcosa premete subito freccia due volte destra quando vi state eh, alzando nelle nuvole premete subito l'analogico verso sinistra ragazzi quindi vi riporterà a guardare il vostro amico e rimanete per una ventina di secondi con questa schermata ragazzi è fondamentale che facciate questo passo quindi mi raccomando fate bene attenzione quando fate questo passo perché alcune volte vi potrà sbattere in un'altra sessione oppure potrete sentire cose in un'altra sessione a me per esempio qui io sentivo uno che ascoltava musica giamaicana sotto però stavo nella mia sessione perché comunque si bagga parecchio quindi come vedete io non ho radar, non ho minimappa, non ho nulla e vado di corsa verso la macchina che comunque eh, mi porterà direttamente qui ragazzi ci dobbiamo sbrigare a fare questo passaggio perché eh, abbiamo non dico pochissimo tempo però non abbiamo molto tempo per fare questo passaggio quindi entriamo nel centro operativo mobile se il pallino non compare ragazzi fate avvicinare un pochino il vostro amico al centro operativo mobile in maniera tale che il pallino compare però entrate da soli nel centro operativo mobile una volta che siete nel centro operativo mobile dovete semplicemente andare eh, nello slot 2 e comprare l'officina con l'armeria ragazzi mi raccomando comprate officina con armeria in maniera molto rapida più svelti che potete insomma e vi ritroverete nella vostra officina con l'auto come vedete il bug si è fatto questo è il messaggio che vi arriva in pratica se voi non ve sbrigate vi arriva sto messaggio e vi salta il bug e vi ritorna la minimappa e non potrete comprare il tutto a questo punto quando siete dentro l'officina con l'armeria basterà chiamare Morse Module e richiedere un veicolo ragazzi richiederete un veicolo qui il vostro amico potrà anche lasciare la sessione perché non vi servirà più quindi una volta richiesto il veicolo che cosa fate ragazzi entrate nell'auto Fate un cambio targa cambiate un colore, cambiate la targa, cambiate quello che cazzo vi fare, insomma. Dopodiché andate alle torrette, ragazzi, e distruggete l'auto che è a morse mutual. Per questo io dico di mettervi in questa posizione. Vedete proprio il sozso, che magari ve la mette dall'altro lato, però a me sinceramente non è successo, distruggete l'auto e tornate immediatamente al di qua insomma e chiamate un'altra volta un'auto da Morse Mutual richiedete un'altra auto e rifate lo stesso giochino con la targa ragazzi è abbastanza semplice come passaggio una volta che avete richiesto l'auto come vedete io risalgo sull'auto faccio un cambio targa cambio il colore o la targa quello che sia e poi andrò a sparare nuovamente con la torretta ragazzi non vi faccio vedere tutte le auto perché il video durava la bellezza di 27 minuti ragazzi era molto molto molto lungo però comunque eh, dopo andremo a vedere a fine del video tutte le auto come le ho duplicate quindi un breve taglio ragazzi e andre andremo come vedete qui in lista ci sono diciamo tutte le sultan che io ho duplicato andremo a fare le ultime auto ragazzi quindi facciamo il solito cambio targa una volta fatto il cambio targa ragazzi non ci resta che andare a distruggere quest'auto e abbiamo finito il nostro garage ragazzi però vi faccio vedere una cosa perché io ho lasciato di proposito un'auto un'auto che me la ritrovo in garage adesso la ritroveremo in garage una LG RH8 ragazzi quindi distruggiamo questa e poi andiamo in garage ragazzi come ho detto scusate i piccoli tagli però purtroppo il video era veramente lungo non potevo portare un video di 27 minuti perché sennò veramente me me ne avate insomma poi è meglio fare una live allora a sto punto oddio pure 15 minuti sono tanti però magari rispetto a 27 a questo punto ragazzi me frega un'auto me ne vado in garage e qui eh, andremo a richiedere tutte le nostre auto quelle che abbiamo comunque distrutto fino ad ora entriamo nel secondo garage che era quello che io avevo vuoto ed è ancora tuttora vuoto ragazzi quindi vado a fare una richiesta quella lì inizialmente l'ho richiesta quindi adesso compariranno 9 sultan ragazzi vado a richiedere il tutto vedete le sultan ho lasciato questa ragazzi per farvi vedere una cosa allora se voi per esempio magari finite le auto morse modal oppure e volete liberare qualche altro garage oppure volete fare altri cazzi lo potete fare quindi io adesso per esempio mettete che avevo dimenticato questa o mettete che avevo un altro garage da riempire prendo distruggo questa auto o magari altre 10 se non avevo l'esigenza di distruggerne altre 10 chiamo l'oppressor ragazzi e rientro nel centro operativo mobile mi raccomando ragazzi rientrate nel centro operativo mobile con un veicolo che può entrare nell'officina quale l'oppressor l'APC, la, la Dune qualunque altra cazzo di cosa però l'importante è che possa entrare nel centro operativo mobile ovviamente siete anzi io lo faccio con l'oppressor per questo motivo qui siete Presidenti e rimandate l'oppressore. Fate bene attenzione a rimandare l'oppressore perché potete se non la rimandate e ritargate l'auto, potrete perdere l'oppressore. Quindi fate bene attenzione. A questo punto, ragazzi, non mi rimane che chiamare Morse Mutual. Vado a ritargare l'auto e automaticamente avrò anche la mia decima auto nel garage ragazzi metto un altro tipo di targa andiamo a distruggere l'auto che è comparsa a Morse Mutual e il gioco è fatto ragazzi ho voluto fare eh, questa piccola variante per farvi vedere che se volete continuare il glitch da soli senza necessità del vostro amico e non volete che diciamo il centro operativo si sbagga diciamo così Potrete farlo tranquillamente. L'importante è che ad ogni passaggio che voi eh, fate, cioè ogni volta che voi rientriate nel centro operativo mobile, dovete avere un veicolo che possa entrare nell'officina del centro operativo mobile. In questo caso, l'ho presso. È facile da chiamare. Guarda, fide puttana! È facile da chiamare, è facile da, da rimandare in deposito e tutto il resto, ragazzi quindi spero che questo mio diciamo, lavoro vi sia piaciuto che questo mio, mio glitch vi piaccia e che lo appreziate eh, detto questo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti